Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 20 maggio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Come tutte le mattine in apertura cerchiamo di commentare e di raccontarvi i fatti, gli eventi delle ultime ore. E come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite in studio Vita Trentina, questa mattina nella persona di Augusto Goio. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te e ai telespettatori. Cominciamo con il titolo di apertura di Vita Trentina che noi proponiamo in anteprima questa mattina, nasce la prima Laudato Si. Di che cosa si tratta Augusto? Sì, Nasce in Trentino una comunità Laudato Si legata all'enciclica che ha fatto, fece così Scalpore sei anni fa, l'enciclica di Papa Francesco, la cosiddetta enciclica ecologica, anche se è riduttivo definirla in, solo in questi termini, una enciclica complessa, corposa, che eh, invita a un'attenzione al creato che passa anche da un'attenzione, possiamo dire, anche dai piccoli gesti di vita quotidiana: arriva fino a toccare i grandi temi dell'economia e della finanza globali, su spinta della diocesi di Rieti e dell'associazione Slow Food è nata, hanno cominciato a nascere delle comunità dei gruppi di persone, libere associazioni di persone che vogliono promuovere i temi di questa enciclica di Papa Francesco di cui appunto ricordiamo i sei anni proprio in questo mese di maggio e promuovere questi temi legandoli appunto a una attenzione maggiore a una economia più rispettosa eh, dell'ambiente, del creato e quindi anche eh, delle, delle persone di conseguenza. Presentiamo in due pagine la nascita di questa prima comunità trentina che si affianca alle oltre 50 che già esistono in Italia e che mh, si, si auspica possano crescere di numero per aumentare la consapevolezza su questi temi che sono in fondo anche eh, echeggiati anche sulla grande stampa, sui grandi media nazionali, eh, proprio parlando di recovery plan di eh, uscita da questa eh, pandemia eh, che, in, appunto, alla quale si lega anche il, il tema appunto, della, di una ripresa economica che però eh, non potrà essere come, come, era, come era prima. Sia in prima pagina che poi nelle pagine interne proponete un focus sulle APT, sulla riforma delle APT proprio in questi giorni chiaramente di grande attualità il turismo, la ripresa un po' del turismo anche con le nuove aperture proprio di questi ultimi giorni ecco, che riflessione proponete proprio sulla riforma delle APT che sta arrivando a compimento proprio in questi giorni, in queste settimane? Siccome dici correttamente, è un, entra nel vivo diciamo, una, la riforma del turismo avviata nel, nell'agosto 2020 dall'assessore Failoni e con questa eh, azione di eh, riduzione del numero delle aziende di promozione turistica che da 15 diventeranno 11, nascono... Eh, quattro ambiti di area per la promozione eh, che sarà affidata fondamentalmente eh, solo a Trentino Marketing, la società eh, della provincia che già si occupa di questo, alle nuove eh, realtà che vengono eh, create e che rispondono come eh, possono leggere i lettori di Vita Trentina, anche eh, come è una delle critiche che viene mossa a questa riforma, anche a un po' questioni di campanile, queste nuove realtà, dicevo, si occuperanno sostanzialmente della promozione dei prodotti del, del territorio. È una eh, piccola rivoluzione che in parte accontenta, in parte scontenta, come sempre di fronte a dei cambiamenti, ne parla in maniera piuttosto critica eh, Carlo Guardini che... Ora in pensione, ma è stato a lungo, si è occupato proprio di promozione turistica fin dagli anni 90. E lui, se non sbaglio, è stato anche proprio direttore della PT Trento, Montebondone e Valle dei Laghi, lui è sicuramente un grande esperto e mi pare di capire che non lesina le critiche, insomma, a questa riforma della riforma, non salvo nulla, dice addirittura. No? In sì, questo è un pezzo. giudizio abbastanza tranciante che in parte per alcuni aspetti è anche condiviso. Eh, da chi eh, comunque si occupa eh, di, questa, di questa materia, noi abbiamo sentito le voci, alcune voci del territorio, in particolare eh, la, PT di, eh, la realtà di Rovereto e poi la realtà di Fiemme, soprattutto su alcuni accorpamenti di, di, di zone turistiche. Eh, C'è chi così ha avuto da ridire e uno degli aspetti importanti a riforma è comunque che le nuove realtà, le nuove PT eh, dovranno eh, sostenersi per il 51% con fondi privati, eh, una è un'azione eh, di, di sostanziale privatizzazione che eh, vedremo poi come potrà essere effettivamente tradotta in concreto sul, poi nello nel, nel sviluppo futuro futuri. E quello effettivamente è un po' la grande scommessa di tutto il progetto. Torniamo alla prima pagina di Vita Trentina, dove parlate di due libri in occasione dei 70 anni della Federazione delle Scuole Materne. Sì, la Federazione delle Scuole Materne raggruppa eh, molte scuole dell'infanzia equiparate, quindi non parliamo delle scuole provinciali dell'infanzia, ma di quelle equiparate che sono, eh, penso valga la pena ricordarlo, in realtà che sono nate storicamente per rispondere proprio a dei bisogni della, delle, delle comunità eh, per iniziativa privata e mh, poi via via, siccome L'aspetto educativo richiede sempre maggiori competenze, e in qualche modo è quello che offre appunto la federazione come servizio a queste scuole equiparate dell'infanzia. In occasione del settantesimo anniversario che doveva svolgersi proprio in questi, in questi giorni, è stato rinviato all'autunno per a motivo della pandemia, eh, sono usciti due libri eh, in stampa, usciranno a fine mese, sono disponibili però ne, nell'edizione digitale, li presentiamo con delle interviste agli autori e alle autrici e quello che emerge, che possiamo dire proprio in sintesi nello, nel tempo che ci è concesso qui, è che eh, la riflessione sull'educazione eh, è una cosa faticosa, eh, e questi libri nascono proprio dalle esperienze delle scuole equiparate, c'è un lavoro appunto di pensiero dietroforte e, e questo in qualche modo mh, ci fa anche eh, riflettere e pensare sulle eh, scelte talvolta frettolose che vengono fatte anche nel campo dell'educazione dell dell'infanzia all'età dai 3 ai 6 anni, che eh, come nel caso insomma della scelta di Prolungare a luglio che ha creato malumori e ha portato a uno scontro come vediamo in questi giorni eh, tra assessorato, tra eh, provincia e, e sindacati delle, delle scuole materne. E la riflessione sull'educazione invece richiede eh, probabilmente di eh, fermare le bocce e ragionare insieme. Che riflessione propone il direttore Diego Andreatta nel suo editoriale, editoriale che è intitolato La sindemia accentua l'allarme demografico? Chiariamo subito il termine sindemia, che eh, siamo forse più abituati al termine pandemia, ma sindemia in qualche modo ci riporta a un discorso di pandemia globale, come spiega bene il nostro direttore Diego Andreatta. Lo spunto sono gli stati generali della natalità che si sono svolti in questi giorni, con l'intervento eh, del Premier Mario Draghi, che eh, ha parlato eh, in maniera molto chiara sulla necessità eh, per l'Italia di reagire a una prospettiva di quello che nel gergo degli addetti ai lavori viene chiamato l'inverno demografico, vi ha fatto riferimento in più occasioni anche Papa Francesco. La prospettiva di avere meno di 1,5 figli a coppia porterebbe l'Italia a un calo delle nascite ancora più significativo di quello già attuale, che è un già un trend molto preoccupante e il nostro direttore appunto ragiona anche partendo dai numeri e dalle parole di Mario Draghi per offrire una riflessione a tutto tondo su questo aspetto e come è stato detto agli stati generali della natalità la, la risposta è quella di offrire eh, servizi, offrire opportunità anche alle giovani coppie e opportunità anche perché e le donne possano eh, conciliare i tempi del lavoro e della famiglia, ma direi le donne e anche gli uomini. Parliamo brevemente ora anche di sport, di calcio in particolare, si avvicina la Serie C per il Trento e vorrei così farti raccontare Augusto anche un piccolo dietro le quinte per far capire anche proprio ai nostri telespettatori come lavorano i giornali come lavoriamo noi giornalisti era già pronta, mi hai raccontato la, la pagina, l'apertura proprio sulla promozione del Trento, no? Sì, mentre vediamo queste immagini della partita del Trento che ha giocato proprio eh, ieri mercoledì eh, in caso di sconfitta dell'altra eh, contendente al titolo, anche se è molto indietro nella classifica, l'Arzignano che se, avesse, se non avesse vinto in, avrebbe lasciato eh, già eh, da, da ieri ogni possibilità di poter in qualche modo rincorrere il Trento in questa eh, promozione attesa e agognata alla Serie C quindi eh, poteva essere effettivamente molto diversa la prima pagina di Vita Trentina in caso eh, appunto, si fosse verificata questa eventualità ora attendiamo invece domenica ma in, in ogni caso ieri eravamo pronti in redazione a ribaltare eh, completamente la, la prima pagina per festeggiare un'eventuale eh, già eh, promozione del, del Trento ecco, non vogliamo poi eh, portare male alla squadra aspettiamo comunque domenica e vedremo se già domenica potremo festeggiare insieme ai, ai tifosi trentini. Ti chiedo una curiosità, Augusto. A che orecchi chiudete il mercoledì sera Vita Trentina, il giornale? Diciamo che le ultime pagine vanno poi consegnate, e spedite alla tipografia per via telematica intorno alle 18-19. In caso di eventi particolari possiamo anche ritardare. È successo insomma, in alcune circostanze che abbiamo chiuso anche quasi verso la mezzanotte, ma, come si dice, a ogni morte di Papa. Restando ai temi sportivi, lo sappiamo che la prossima sarà la settimana del Giro in Trentino, c'è cioè molta attesa soprattutto per la tappa, quella che arriva alla Sega di Ala. Sì, lunedì 24 maggio aspetteremo questa tappa del Giro, c'è cioè questa tappa di montagna, questa salita compendenze veramente impegnative alla sega di ala e vedremo poi appunto di seguire anche noi per i nostri lettori questo appuntamento del giro. Il Trentino è proprio famoso per le numerose salite che in alcune circostanze hanno anche determinato il risultato poi finale di questo importante appuntamento sportivo che conserva tutto il suo fascino e il suo richiamo di pubblico che è quello che accompagna anche lungo le strade e fortunatamente anche ora che almeno in Italia la situazione pandemica va verso un miglioramento e come abbiamo visto anche ieri in occasione della Coppa Italia si può anche finalmente tornare allo stadio e quindi aspettiamo anche il pubblico lungo questa importante salita che eh, attende il giro. Come sempre, Vita Trentina pone molta attenzione alle valli. Dalle valli, questa settimana, che cos'è che ci segnali, Augusto? Mi soffermerei su un caso qui vicino a Trento, quello di Cadine, dove il medico eh, ha deciso di non eh, tenere più il secondo ambulatorio, eh, riceverà appunto i suoi pazienti solo all'ambulatorio di Sopramonte. E si potrà dire una distanza... Eh, abbastanza ridotta ma eh, sicuramente per delle persone anziane o che hanno difficoltà a spostarsi è comunque una perdita di una realtà importante come quella del medico e nel servizio curato da Gianfranco Piccoli vediamo appunto gli aspetti eh, che fanno problema in questo caso è un piccolo esempio comunque che vuole essere eh, appunto esemplificativo e eh, emblematico comunque di un'attenzione che è di servizi, che è una richiesta che viene dai, dai territori. Anche da Pergine c'è un pezzo molto interessante. Sì, abbiamo il caso di una la bella vicenda eh, di una vocazione, una vocazione adulta come si dice, quella appunto della suora Paolucci che è una eh, 31enne fisioterapista che ha fatto un percorso di maturazione personale e alla fine ha scelto eh, di eh, fare la professione solenne e è diventata monaca eh, trappista a Vittorchiano, questa eh, bella realtà monastica, molto conosciuta anche per eh, così le, i santini che, che, che produce, che troviamo anche nelle, nelle nostre librerie trentine. Io ringrazio molto Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina, che è stato anche questo giovedì mattina nostro ospite. Grazie infinite Augusto e buon lavoro. Grazie, grazie a te e dell'ospitalità.